Sentiti da Gerardo Paterna per RTV, oggi siamo a Roma alle spalle di Piazza Navona eh, in un bellissimo palazzo storico, il Palazzo Sforza Cesarini, ospiti di... Marco Rognini, amministratore delegato del Metropolitan Market Center Engel Falkers di Roma. Ciao Marco e grazie per averci accolti. Grazie a voi per essere venuti a Roma a trovarci e a visitare, Beh. oltre a questa bella città, il nostro metropolitan. È sempre un piacere. Partiamo subito con una piccola curiosità: ma è vero che siete l'agenzia immobiliare più grande d'Italia? Grazie per questa domanda. E, e, il metropolitano Marche 7 in effetti è l'agenzia con il maggior numero di agenti concentrato in un'unica struttura, assolutamente sì, posso confermare. Possiamo dare qualche numero vero però? Eh? Assolutamente, mai bugie, non fanno parte del, della mia, del mio DNA. Eh, oggi noi siamo, abbiamo 193 agenti operativi in questa struttura, oltre a uno staff di 32 eh, dipendenti, quindi a supporto delle attività dei singoli agenti, suddivisi in 8 team di, di lavoro. E complimenti, Grazie. complimenti. Veramente, oltretutto c'è cioè una struttura veramente bella, poi eh, inseriremo e vedrete, vedrete delle immagini bellissime di queste volte affrescate, queste, queste sale popolate da tanti agenti immobiliari. Eh, passiamo subito allora, al cuore de, di questa intervista. Oggi siamo qui per parlare di reclutamento. Engel Falkers sta cercando eh, consulenti immobiliari da inserire in questa struttura. Eh, ci sono anche tante altre aziende, competitor, che stanno eh, premendo sull'acceleratore, no? stanno cercando eh, agenti immobiliari. Allora, perché un agente immobiliare dovrebbe scegliere Engel Volkers rispetto ai competitor? Allora, sicuramente il, il mercato immobiliare ha cominciato a risvegliarsi già dallo scorso anno, quindi è abbastanza naturale che le strutture cerchino di crescere e di ingrandire. Noi abbiamo lanciato un progetto molto importante, Roma è figlio di, di, di altri Metropolitan nati negli anni precedenti, il primo a Barcellona, per il quale abbiamo strutturato un concetto completamente diverso di agenzia immobiliare dove i nostri clienti in realtà sono gli agenti immobiliari. Quindi abbiamo creato una piattaforma a supporto e al servizio ovviamente degli agenti immobiliari. Il perché scegliere Engel Fulkers, eh, ci sarebbe da, da parlarne a, a lungo di tanti, di tanti fattori, ma non voglio assolutamente annoiare nessuno, quello che è sicuramente importante è che eh, il Metropolitan Market Center, come dicevo, è una piattaforma che nasce al supporto dell'attività degli operatori. Non cerchiamo necessariamente operatori immobiliari con eh, già esperienza, eh, inseriamo persone sia con esperienza, quindi che hanno un poco background, ma anche persone che eh, vogliono intraprendere questa attività per la prima volta nella loro vita, quello che però cerchiamo come requisito sempre a prescindere dall'esperienza no, è la passione e la voglia per il lavoro e in modo particolare per questo tipo di lavoro perché riteniamo che eh, chiunque possa raggiungere risultati importanti se guidato, spinto da una buona passione, da una buona energia, da una buona voglia di, di, di raggiungere obiettivi sempre più importanti. Secondo te è da tutti lavorare mm -hmm. in un mercato di nicchia come quello del lusso? ma ehm, non è da tutti eh, soprattutto se parliamo a livello di brand perché eh, Engel che quest'anno compie 40 anni, è nata nel 1977 eh, sin dall'inizio si è posizionata in una fascia alta di mercato ma in realtà il nostro stile non è solo quello di lavorare in immobili di lusso ma è di lavorare eh, nei confronti dei clienti con uno stile e una qualità molto elevata, quindi cerchiamo di offrire al cliente sia che possa vendere una casa da milioni di euro ma una casa da 300-400 mila euro, un servizio qualitativo elevato. Quindi è, è proprio la qualità del servizio che noi vogliamo erogare ai nostri clienti che ha uno standard molto elevato. Quindi prima di vendere case mm. volete vendere il servizio di intermediazione? E Come riteniamo, che riteniamo che oggi <ride> sia fondamentale, cioè mai perdere di vista quello che è il, su, il servizio verso il cliente. Il cliente tecnic tecnicamente sceglie un professionista per, il, per la qualità del servizio. Noi sappiamo che mensilmente eh, diciamo che organizzate del, degli Open Day di reclutamento proprio in questa, in questa sede. Qual è il prossimo evento? che vogliamo, diciamo così, sponsorizzare per fare in modo che tanti agenti immobiliari invino il loro curriculum. Allora, noi siamo eh, ogni giorno alla ricerca di nuove persone, di nuove risorse. Non, eh, non voglio usare la parola reclutamento perché mi sembra un po' uno stile militaresco, militare. esatto, eh. non mi piace. Noi cerchiamo esseri umani, persone, persone come ho prima appassionate di fare, nel fare le cose, e quindi siamo costantemente alla ricerca eh, di incontrare eh, risorse umane. E creiamo degli eventi periodici, ogni mese ne abbiamo uno, il prossimo sarà il 15 di giugno, eh, sarà qui presso la nostra sede in Corso Vittorio Emanuele al 282 eh, a Roma, eh, dove alle 18.30 dove eh, invitiamo eh, dei candidati in una, in una serata, in un pomeriggio dove spiegheremo quello che è l'opportunità di collaborare all'interno di Angel Fulkers, faremo visitare la nostra struttura e poi insieme faremo, avremo una, un aperitivo. Senza già... pagare biglietto. Assolutamente okay, okay. talmente bella, vuol dire che si presterebbe anche a quello. Assolutamente. <ride> anzi, mi hai dato un là per, eh, per, eh, per, eh, per, eh, per dire che all'interno di Angel Felkers, nel Metropolitan Market Center. Noi non utilizziamo nessun modello di studio associato, okay. ma i nostri agenti sono sì liberi professionisti, perché questa è una condizione fondamentale, ma non investono denaro per poter lavorare all'interno, nonostante tutto... Possano raggiungere piani provvisionali fino al 75% del loro fatturato. Quindi siamo riusciti a creare un modello eh, che permette ai nostri agenti di guadagnare molto, di raggiungere piani provvisionali molto alti, ma senza dover investire soldi Non hanno in costi prima fissi? Assolutamente no. E questa Anzi, è una novità, è un punto distintivo. È un punto distintivo, è qualcosa di diverso che sul mercato forse mancava. Sul certo. mercato in effetti abbiamo strutture dove magari danno poco ai propri agenti perché la maggior parte rimane incamerata la struttura. O strutture che danno molto, ma occorre partecipare nei costi di gestione e mancava forse quella, quella, quel punto centrale di mezzo che era una struttura che potesse creare un modello senza in, caricare costi alla gente immobiliare, ma dando comunque un ritorno economico certo. molto alto. Aggiungo una cosa molto importante: noi che sulla formazione per noi è una condizione fondamentale quindi creiamo corsi di formazione tutte le settimane a 360 gradi quindi sia sulla vendita e quant'altro offriamo a tutte le persone che entrano all'interno del Metropolitan Market Center anticipando noi il pagamento del corso del patentino proprio perché vogliamo lavorare in una direzione qualitativa anche nel rispetto ovviamente delle normative quindi il corso del patentino abbiamo fatto un accordo con ConfCommercio eh, siamo noi a eh, ConfCommercio che ovviamente ci eroga i costi di formazione ma lo anticipiamo noi come costo proprio per non caricare i nostri operatori di nessun tipo di costo beh questo è sicuramente incentivante assolutamente allora oggi Marco stai cercando degli agenti immobiliari no? quindi eh, diciamo che eh, sei tu che poi esaminerai diciamo, queste candidature tu e il tuo staff sì. eh, ti faccio una domanda un po' personale invece e tu com'è che sei entrato in questa azienda? Ma, allora, io vivo in effetti nel mondo immobiliare da sempre eh, anche perché faccio questo mestiere da 33 anni ma in realtà in famiglia, mio nonno vendeva un'agenzia immobiliare, mio padre è uguale quindi eh, in realtà... Sì, in terza generazione! Mi, bravissimo, quindi. ho sentito <ride> parlare di, di case e di mattoni da, da sempre. Da, da, da, da, da sempre. <coughs> ho conosciuto Engel Fulkers nel 2011 è stata, sono stato contattato da, da una società per la quale Engelfelker in quel momento stava, voleva rilanciare lanciare in maniera importante lo sviluppo della, della rete franchising e quindi sono entrato in Engelfelker come responsabile del, del franchising. Poi col se seguissi, come dicevo prima, è partito nel 2013 il progetto del Metropolitan, il primo è stato Barcellona, seguito da eh, Madrid e New York. Eh, anche il Forex ha deciso di far partire il Metropolitan anche in, in Italia, considerando che questa è una struttura diretta di proprietà di casa madre che interagisce in maniera assolutamente eh, naturale con tutta la rete in franchising, ma dove ovviamente gli investimenti sono stati importanti direttamente da casa madre e quindi mi hanno chiesto di spostarmi, di trasferirmi da Milano a Roma per gestire il eh, Metropolitano salto è una città stupenda Roma, eh, certo. Quindi non, non, non ho colto in pochi minuti questa opportunità, ma soprattutto era un, per me un'esperienza nuova dopo tanti anni di sviluppo diretto in franchising, potermi, potermi mettere eh, a confronto con un la hoc. gestione insomma, di un'azienda sì. una, una, un è, un è un punto diretto? È un punto assolutamente diretto, la proprietà è al 100% di casa madre. Senti, ma com'è il rapporto con l'azionista tedesco? <ride> Ma, eh, sono così inquadrati, eh, così, eh. così rigidi come si dice? No, eh, no, no. no, assolutamente, sono umanissimi, eh, eh, sono rapporto, persone, io, io ho contatti direttamente con il board, eh, rispondo direttamente al board di Hamburgo, è un rapporto molto fluido, molto naturale, ovviamente ci accomuna la lingua inglese, eh, che è la, la lingua di dialogo. Eh, devo dire che sono persone che eh, danno molto supporto eh, alla struttura Tutto questo insomma, si è potuto realizzare grazie a un grosso background dell'azienda eh, Per il quale è, è decisamente semplice lavorare con loro non bene. In questi ormai quasi cinque anni che sono con loro Devo dire che tutto è andato in maniera molto naturale Mi pare che tra anche il network, il franchising mm. stia andando molto bene hai qualche numero fresco da Assolutamente comunicarci? Assolutamente sì, io come dicevo prima ho gestito la parte del franchising dal 2012 al 2014, poi ho, con il trasferimento mio a Roma e non potendo ovviamente seguire due dipartimenti così importanti eh, ho lasciato la parte del franchising, è entrato a seguire franchising una persona a me molto cara perché avevamo già lavorato diciamo, in altri ambienti prima, nostro Cogliatti, amico Alberto, che salutiamo, Alberto sì. Cogliatti, eh, che ha assolutamente portato avanti quello che è lo sviluppo con successo, considerando che oggi Engel Engelferkes ha, più di, ha 45 negozi aperti sul territorio italiano con oltre 60 contratti sottoscritti, ah, quindi bella, altri 15 bella, sì, sì, in fase sì. di apertura eh, nonostante tutto il Metropolitan sia in realtà una struttura diretta noi interagiamo in maniera assolutamente, come dicevo prima, fluida e naturale con i, i, qualsiasi altro affiliato franchising. Quindi noi abbiamo una nostra area di competenza, collaboriamo in maniera normale con qualsiasi altro shop, sia italiano che straniero, anche perché penso che uno dei grossissimi valori di Engelferker sia proprio quello di sfruttare la rete internazionale. Insomma, certo, noi siamo certo. veramente una rete internazionale, ma aggiungo un piccolo dettaglio, siamo forse l'unica vera rete internazionale con, questa, con questo DNA europeo, eh, quindi con il nord europeo, dove eh, la maggior parte dei clienti interessati ad acquistare in Italia arrivano dal nord Europa. Eh beh, certo, Consideriamo che i dati statistici. Esatto, i dati statistici ci dicono che su 10 stranieri che comprano in Italia 7 sono nord europei e di questi 7 4 sono tedeschi. Beh, insomma, penso che un network, il nostro network sia sicuramente quello che ha il, il maggior appeal del mercato italiano. Numeri <coughs> incoraggianti, quindi non svegliamo altro, Assolutamente chiediamo sì. quindi agli agenti immobiliari interessati a fare questo salto di qualità, ad inviare il loro curriculum vitae all'indirizzo che apparirà in sovraimpressione, ricordiamo quindi la data del prossimo evento che è quella di giugno, del giorno 15, 15 giugno luglio. ore 18 e 30, corso Vittorio Emanuele 284, ma agenti immobiliari, ma anche tanti tante persone che hanno voglia di intraprendere una nuova esperienza di vita e di lasciarsi guidare in una nuova esperienza sono sicuro che farete il pieno anche questa volta eh? grazie mille <ride> grazie mille Marco per l'ospitalità e questa chiacchierata stupenda, un saluto quindi a tutti voi da Gerardo e da Marco per TV, a presto arrivederci